Allora possiamo direi iniziare. Eh, intanto buonasera a tutti e benvenuti a questo evento speciale che si svolge all'interno di questa mostra fotografica che vi ricordo eh, sarà aperta fino al 25 settembre quindi ancora per una settimana e che insomma, ha l'obiettivo di raccontare eh, attraverso il linguaggio della fotografia eh, la, eh, il mondo della Fondazione Bruno Kessler. Eh, quindi la ricerca ma non solo la ricerca quindi tutto quello che viene fatto all'interno della fondazione eh, gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Matteo De Stefano e quindi insomma per chi magari non avesse ancora osservato eh, la, la mostra ecco, sarà aperta ancora una settimana abbiamo, abbiamo diciamo, scelto, abbiamo deciso di, fare, eh, di accompagnare il periodo di questa mostra che è di circa un mese con alcuni appunto, eventi eh, proprio qui allo Spazio Foyer che ci sta gentilmente ospitando. Eh, la scorsa settimana abbiamo fatto un evento più legato alla fotografia eh, in cui abbiamo avuto come ospite Fabio Cupin, che è il mediatore culturale del Muse che ci ha fatto vedere delle bellissime fotografie eh, naturalistiche su, fatte da lui un po' in tutto il mondo. E, e oggi invece eh, spostiamo l'attenzione più sulla attualità scientifica, diciamo così. Eh, ovviamente insomma, non sto io a dirvi che stiamo vivendo un periodo molto particolare un anno molto particolare per l'emergenza sanitaria in corso e, diciamo che però un aspetto importante è, è quello insomma chiaramente questa, questa emergenza sanitaria ha colpito tutti più o meno insomma, a diversi livelli però non bisogna mai dimenticare che ci sono molte persone che lavorano in prima persona su questa, su questa pandemia, non, non mi riferisco soltanto ai medici, agli infermieri, insomma a tutti coloro che sono in prima linea negli ospedali, ma ci sono anche molti scienziati eh, che sono impegnati fin dall'inizio eh, nello studiare, insomma, ognuno con la sua competenza, eh, la, la, la pandemia di Covid-19. Eh, uno di questi è... Giorgio Buzzetta, a cui do il benvenuto. Eh, Giorgio è un ricercatore della Fondazione Bruno Kessler, di formazione è un ingegnere biomedico esatto. e però lavora appunto da molti anni come ricercatore in FBK dove si occupa proprio di modelli matematici per le malattie infettive in particolare nel gruppo di ricerca che è guidato da quel signore che è lì che insomma veglia su tutti noi e eh, che si chiama Stefano Merler forse l'avrete diciamo eh, magari anche già visto eh, qua e là perché insomma, ultimamente è stato insomma, molto in prima linea perché insomma, il gruppo di, di, guidato da Stefano di cui fa parte anche Giorgio è appunto come dicevo prima in prima linea a livello di ricerca a livello nazionale, internazionale sullo studio, eh, dal punto di vista epidemiologico, della, della pandemia di Covid-19. Ehm, però ecco, noi oggi, in questo incontro, in questa chiacchierata che faremo con Giorgio Guzzetta, vogliamo cercare di andare un po' oltre. Cioè, parleremo ovviamente anche della pandemia in corso, però vogliamo cercare di capire cosa significa studiare l'evoluzione di una epidemia, di una pandemia, attraverso dei modelli, dei modelli matematici, che poi è quello che Giorgio e il suo gruppo fanno già da molti anni, quindi non è che hanno iniziato quest'anno. Tra l'altro, ecco, a proposito di, eh, di collaborazioni con Giorgio, devo dire che anche noi non è la prima volta che insomma, eh, collaboriamo a livello di comunicazione della scienza, perché tra l'altro Giorgio è stato okay. Lo scorso anno il primo ospite di un format che noi organizziamo alla Fondazione Kessler, un format radiofonico, che si chiama Senti che ricerca, è un podcast, tra l'altro lì potete vedere anche un'immagine di una delle registrazioni. E, e Giorgio è stato appunto il primo ospite. La cavia. E, e la cavia, <ride> è stata un'eccellente cavia, però ecco perché lo, lo, lo cito, perché... È interessante questa cosa, mi era, aveva colpito già allora questa, questa cosa che lui mi aveva detto durante questa registrazione, che poi tra l'altro mi pare che riprendi anche nello spettacolo Pandemie, cioè la cosiddetta malattia X, cioè Giorgio molto così, eh, come dire, tranquillamente mi disse questa cosa, noi eravamo lì tranquilli, insomma ignari di tutto, e bisogna sempre stare attenti non soltanto a combattere le malattie che noi conosciamo, che magari ancora Insomma, non, non riusciamo a combattere bene. Ma dobbiamo anche stare molto attenti a prevenire le eventuali malattie che non, che non, non conosciamo, che ancora non esistono. Ricordo, esatto. e lui lo diceva: per stimolare diciamo, perlomeno per porre l'attenzione su quella che è spesso la mancanza di finanziamenti alla ricerca di base per questo tipo di studi che stanno più appunto alla base di tutto quanto. Purtroppo, poi sei stato un, un buon profeta, ma... però ecco. Probabilmente sì, non, no, è, non è un caso. Eh. Sì, non è un caso, non sono stato io il profeta. Avessi questa capacità predittiva, <ride> esatto, altro esatto. che Nobel o altro. No, ehm, sì, diciamo, la cosa interessante è che questa collaborazione per ehm, eh, la radio di FBK, anche in quel caso, ha avuto come argomento le pandemie. In realtà le, noi come ricercatori, che ci occupiamo di modelli matematici per le malattie infettive, normalmente, in tempi di pace, diciamo, non è che ci occupiamo di pandemie, cioè di malattie, necessariamente di pandemie, cioè di malattie che si diffondono su tutto il globo in maniera distruttiva, eccetera. Normalmente ci occupiamo di malattie infettive in modo molto più semplice, il focolaio di meningite che può essere successo in una certa regione, oppure, non lo so, la vaccinazione contro l'influenza stagionale e cose di questo tipo. Quindi ci occupiamo spesso di malattie infettive in generale non di pandemie nello specifico però eh, diciamo negli ultimi anni questa cosa questo allarme sulle pandemie che avrebbero potuto arrivare che poi più presto forse del previsto eh, o, o dello sperato è arrivata per davvero questo allarme sulle pandemie era diversi anni che eh, circolava tra gli scienziati eh, diciamo che di allarmi pandemici negli ultimi decenni ne abbiamo avuti parecchi, alcuni sono sembrati forse alla maggior parte eh, degli allarmi un po' ingiustificati, non so, tutti ricorderanno la mucca pazza nel 97, eh, poi c'è stata l'influenza aviaria nel 2006, l'influenza suina nel 2009, poi eh, più di recente 2015-2016 c'è stata l'epidemia di Zika che forse qui è passata un pochino più in sordina ma ha fatto moltissimi danni in Sud America e nei paesi caraibici. C'è stato Ebola, che in realtà era un'epidemia, nel senso che è rimasta confinata soltanto a due o tre stati in Africa, che però ha, ha diciamo, colpito molto l'opinione pubblica e sensibilizzato molto, c'è stata la SARS, la MERS, insomma ci sono stati moltissimi episodi in cui abbiamo, siamo andati molto vicini a rischiare quello che quest'anno purtroppo invece è successo per davvero. E tutti questi episodi che in realtà comunque sono episodi, fenomeni completamente naturali che avvengono in maniera ciclica nella storia dell'uomo, sono sempre avvenuti nella storia dell'uomo e nello spettacolo pandemie, racconto anche un pochino l'impatto che hanno avuto sulla società, sul, sull'uomo, sulla filosofia eccetera, eh, però diciamo questi fenomeni sono fenomeni del tutto naturali, era del tutto aspettato che prima o poi sarebbe arrivata una nuova pandemia, cioè una nuova infezione non nota, agli organismi umani, e proprio per il fatto di essere una cosa completamente nuova si, si sparde, sparge si nella spande. popolazione, si spande e si sparge si <ride> eh, in maniera eh, del tutto, eh, diciamo, rapida e senza, senza che appunto, gli individui abbiano nessuna protezione, perché è una malattia che l'organismo umano non ha mai visto, contrariamente alle malattie che circolano già da tempo. Quindi. Negli ultimi decenni, in particolare, forse si può diciamo, identificare nel 2005 la data in cui cominciano un po' a cambiare le cose, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è sostanzialmente la branca delle Nazioni Unite che si occupa di salute nel mondo, ha cominciato a potenziare le cosiddette eh, regole di salute internazionale, che sono tutta una serie di iniziative che servono per rendere il mondo, servivano e serviranno per rendere il mondo più preparato a fronteggiare le nuove minacce pandemiche. Quindi, quando nel 2009 c'è stata l'influenza suina, tutte queste iniziative si sono messe in moto e, grazie anche alle caratteristiche di quella nuova infezione, di quel nuovo ceppo di influenza, si è riusciti a contenere e limitare i danni. Anche in questo caso probabilmente col sars cov la presenza di queste diciamo, eh, iniziative già in atto da diversi anni nei vari paesi del mondo hanno ridotto il potenziale dannoso che aveva il Covid eh, nella popolazione mondiale, però non è stato sufficiente a impedire che comunque diventasse una cosa sostanzialmente epocale che, che nessuno di noi nella nostra vita aveva vissuto diciamo che episodi così grandi su scale paragonabili diciamo a livello di malattie infettive il più vicino forse è la pandemia di AIDS che c'è stata diciamo che si è rilevata a partire dagli anni Ottanta ehm, che però ha avuto tutta una, un, una evoluzione diversa perché l'AIDS è una malattia che si sviluppa su diversi anni quindi ha avuto anche un impatto diverso a livello di mortalità eccetera forse l'equivalente, la, la cosa più vicina a cui possiamo rifarci è l'influenza spagnola del 1917-18 19, eh, che sostanzialmente aveva molte caratteristiche simili al Covid. Quindi la malattia X, per tornare al discorso, ho fatto un po' un'introduzione lunga, ma la no, malattia ma X era, faceva parte di una di queste iniziative dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che sostanzialmente ha deciso di stilare una lista di malattie infettive ad alto rischio di eh, pandemia, di causare una pandemia. E in questa lista di malattie, erano 10 principali, eh, c'erano appunto malattie note, tra cui l'influenza stessa, che può causare appunto con dei ceppi particolari alta mortalità e alta trasmissibilità, eh, lo Zika, Ebola, quindi tutte quelle che hanno state delle minacce recenti, e anche questa famosa malattia X, che è al tempo aveva fatto un po' sorridere perché la caratteristica specifica di questa malattia era che ci si doveva preparare contro una malattia inesistente e quindi per questo particolarmente temibile e il concetto dell'organizzazione Mondiale della sanità era proprio questo. Non possiamo prepararci soltanto contro ma malattie, infezioni, virus, batteri che conosciamo già in qualche modo, che sappiamo già esistere e qua ai quali dovremmo reagire diciamo, nel momento in cui diventassero pandemici. Dobbiamo sviluppare a livello mondiale, di comunità mondiale, una capacità di reagire a una qualunque nuova minaccia che arrivi, come ad esempio è successo col SARS, SARS-CoV-2, mm -hmm. quindi Covid, e questo in effetti si è verificato, nel senso che l'accumulo la, la, di conoscenze scientifiche e anche di rimedi in qualche modo, quindi sia di terapie, la corsa per i vaccini eh, nella quale siamo ancora nel mezzo, ma insomma tutte queste cose stanno avvenendo con una velocità che nella scienza non si è mai vista. Nel giro di pochissimi mesi abbiamo conosciuto più cose su questa malattia di quanto ne abbiamo conosciuti su altre malattie magari meno, meno famose, meno... meno dannose eh, nel corso di molti decenni. Quindi c'è stata effettivamente una mobilizzazione rapida che è stata probabilmente anche permessa da questa eh, diciamo proattività dell'Organizzazione Mondiale della Sanità nel corso degli anni. Ecco hai lanciato tanti insomma spunti molto interessanti alcuni li riprenderemo. E io intanto inizialmente volevo capire cercare di partire un po' eh, dal, da, diciamo, dalla base nel senso eh, Relativamente proprio al vostro lavoro uh, di ricercatori, in particolare nel, nel vostro gruppo, perché insomma lo studio di una, di, una malattia, diciamo, di una diffusione della malattia infettiva in generale, in questo caso di una pandemia, eh, parte diciamo da essenzialmente la costituzione di modelli, giusto? Che cosa... Che cosa sono esattamente i modelli matematici? Cioè, io vorrei capire questo. Eh, perché si usano dei modelli? Come si costruiscono? Eh, che funzioni hanno? Okay. Eh, che poi, diciamo, sono anche alla base, immagino, questo poi magari ce lo spiegherai meglio, di, eh, dello studio poi di anche di una pandemia in atto, come quella certo, tua. Certo, sì, sì. Sì. Eh, sì, questa è sempre una cosa un po' difficile da spiegare. Quando la mia nonna mi chiede che lavoro <ride> faccio, ogni volta devo rispiegare da capo. Ovviamente non è una cosa semplicissima, però cercando di dirlo in parole povere, un modello sostanzialmente è un conto, che può essere più o meno complesso, che ci facciamo per farci un'idea di qualcosa che così a occhio ci viene difficile da misurare. Un esempio stupidissimo potrebbe essere il conto che fa il navigatore del cellulare che ci dirà che arriveremo a una certa destinazione a una certa ora o in un certo tempo. No? Il cellulare prende le informazioni che ha, quindi più o meno se le strade sono autostrade o strade statali o strade urbane, eh, prende la velocità massima o media che si prende in, in queste strade qui, eh, valuta anche possibilmente le condizioni del traffico se è in grado di farlo e usa questi numeri, perché sono sostanzialmente dei numeri, la velocità a cui si va, la, il traffico che è a disposizione, la velocità media, eccetera, per capire il tempo che ci si mette per arrivare a un certo punto. Ovviamente... Da una stima, non può prevedere tutte le possibili complicazioni, il fatto che sia appena successo un incidente da in una certa parte, il fatto che una strada sia chiusa o altre cose così. Da una stima sulla base delle informazioni migliori che sono disponibili. Quindi è un conto numerico, prende dei numeri, li mette insieme e dà una stima. Sulla base di questo principio poi si possono fare modelli che possono essere molto complicati c'è un, un esempio di domanda a cui si risponde con un modello che mi ha colpito molto nella mia infanzia proprio di, di studente, insomma quando ero ancora alle superiori, che erano fam le famose domande alla Fermi. Enrico Fermi, ricercatore italiano che è stato Nobel per la fisica, aveva questa abitudine di fare delle domande impossibili, ehm, così dal nulla, al quale poi si ingegnava per rispondere in qualche modo. E alla fine rispondere in qualche modo voleva dire costruire ancora una volta un, un modello sulla base delle informazioni a disposizione. Per esempio lui a un certo punto dal nulla in una conversazione a tavola chiedeva quanti accordatori di piano esistono a New York. Che okay, uno, cioè, mm, così mm, sui suoi piedi ne so. non hai la minima idea. Cioè puoi sparare un numero, potrebbero essere mille o centomila, cioè veramente non si sa nulla. Però mettendo insieme le informazioni su quanto dovrebbe guadagnare una, un accordatore di piano per poter sopravvivere a New York, eh, quanti piani dovrebbe accordare eh, considerando il costo di una singola cosa e mettendo insieme tutte queste informazioni, quante persone vivono a New York, quante di queste probabilmente hanno un piano e così via, mettendo insieme queste informazioni con tutta la loro incertezza riusciva a dare... Un, un, una forchetta di risposta che era alla fine sempre molto vicina al, al valore reale insomma quando poi si andava a controllare l'informazione riusciva a essere quindi anche quello è un modello matematico prendiamo le informazioni più o meno sommarie più o meno indirette più o meno così e cerchiamo di metterle insieme questa stessa cosa poi può essere fatta non soltanto con diciamo, delle, delle, delle informazioni da combinare in modo semplice ma anche con delle informazioni da combinare in modo più complesso, per esempio dovendo obbedire alle leggi della fisica. I ponti, prima di essere costruiti, vengono creati al calcolatore e ci sono dei modelli matematici complessi che simulano l'andamento delle forze, delle resistenze, dei materiali e così via, per garantire che questi ponti non crollino. Se, vengono, se viene fatta l'adeguata manutenzione. Quindi si parte da dei modelli che fanno le cose più semplici possibili a dei modelli che sono molto complessi, complessi e che ci danno delle informazioni che possono essere molto importanti. Però chiaramente vanno saputi usare, danno delle informazioni di massima che contengono tanto incertezze e tanto più incertezze quanto sono complessi e poco noti i fenomeni che stiamo studiando. Se noi studiamo un ponte, bene o male le leggi della fisica sono molto note. Se noi studiamo una nuova uh, malattia infettiva, sì. molto spesso le incognite, le cose che non sappiamo su come questa malattia infettiva si trasmette, crea malattia, uh, si può uh, evitare, eccetera, sono una quantità eh, veramente ingestibile per cui si riesce ad avere soltanto delle informazioni molto di massima che però riescono a essere comunque utili rispetto a un ragionamento puramente eh, qualitativo, che è quello che riusciamo a fare eh, diciamo a mente. No? Eh, se io metto insieme tutte queste informazioni in delle formule matematiche riesco a capire non soltanto quanto può essere la quantità di interesse, per esempio quanto tempo ho prima che le terapie intensive arrivino a un certo livello, quindi posso dare un numero che, che è più o meno giusto, ma posso anche dare una quantificazione di quanto questo numero è incerto. E quindi, se voglio stare sicuro, magari prendo il, il tempo più basso, dico mi preparo affinché eh, le terapie intensive non, siano, non, non si saturino alla, alla diciamo, più, più recente possibile indicazione del modello. Ehm, quindi i, i modelli matematici sostanzialmente sono questo e eh, servono esattamente a questo, a farsi un'idea ordinata rispetto a quello che il nostro ragionamento qualitativo, mentale, diciamo così, basato sul buonsenso, ci permetterebbe di, di farci. Ecco, io ho una curiosità, poi magari vediamo anche qualche immagine sui modelli epidemiologici. Eh, a proposito di, di, appunto, dei modelli epidemiologici che appunto cercano di descrivere le, la diffusione, l'evoluzione di un'epidemia, un esistono dei modelli, come dire, standard, che in qualche modo voi applicate a qualunque tipo di pandemia oppure voi ne costruite, diciamo, li costruite ad hoc eh, quando okay. c'è un particolare tipo di, di, di diffusione? Sì. È una domanda interessante e non semplicissima. Eh, I modelli, così come i conti che ci possiamo fare, possono essere più o meno complicati, nel senso io posso dire, per farmi il, un mio modello di quanto tempo ci metto ad arrivare da Levico dove abito a Trento, posso dire sono 30 km, a occhio e croce 30 km a 70 km orari ci metto un'ora e mezza oppure ci metto mezz'ora, scusate, è un po' esagerato sì. <ride> Eh, posso fare così quindi in modo molto semplice sì. oppure posso complicarle e dire no però c'è un pezzo di statale poi devo arrivare in un certo punto di Trento dove so che devo fare un pezzo nel traffico dove ci sono molti semafori eccetera e quindi posso condirli, renderli più complicati quindi si parte da modelli semplicissimi che danno un'idea molto di massima, uh -huh. molto sommaria a modelli sempre più dettagliati che però per essere significativi devono essere dettagliati anche le informazioni che do sui dettagli se io voglio considerare il tempo di attesa a un semaforo, devo sapere quanti semafori ci sono, quanto dura il rosso, eh, quanto è probabile che arrivi su un rosso piuttosto che su un verde e considerare tutte queste informazioni qui. E questi dati dovrei averli a disposizione o devo avere perlomeno qualcosa per immaginarmeli. Nelle malattie infettive si fa la stessa cosa. In genere i modelli più semplici sono quelli che ti danno le informazioni più, più rozze, ma anche in qualche modo più di massima, nel senso che il comportamento generale di, di un certo sistema più o meno farà quelle cose lì. Se io voglio andare a investigare aspetti più specifici del, del problema, uh -huh. devo inserire questi conti relativi agli aspetti più specifici eh, e devo anche inserire i dati relativi. Per esempio in un'epidemia io posso fare un modello di trasmissione tra le persone, facendo finta che le persone siano tutte uguali tra di loro, oppure posso considerare che esistono i bambini, gli adulti, mm -hmm. gli anziani, che i bambini vanno a scuola e quindi incontrano 30 persone tutti i giorni, magari a distanza ravvicinata, eh, che gli anziani spesso magari vivono soli in casa o comunque hanno meno contatti sociali, per esempio, che i bambini, come nel caso del Covid si è scoperto poi nel tempo, risultano meno suscettibili a essere infettati rispetto alle persone anziane. E quindi, via via che queste informazioni vengono, emergono, poi si cerca di integrarli sempre di più per avere dei modelli che riescano non solo a essere più precisi nelle stime, ma che riescano a dire informazioni più sui dettagli. Per esempio, se io includo le differenze di età, Posso per esempio provare a stimare un po' meglio mm. qual è l'effetto della riapertura o della chiusura delle scuole, che è un problema complicatissimo ed è il, problema, il motivo per cui c'è tanta confusione non solo in Italia ma anche all'estero. E su cui ci sono anche pochi dati, perché le scuole sono state la prima cosa che è stata chiusa, durante la pandemia e quindi non abbiamo non avuto sono... modo di raccogliere informazioni su cosa succede molto banalmente non si hanno informazioni, non si hanno dati relativi esatto. all'effetto di tenerle aperte esatto e quindi si, si, si fa il meglio che può cercare di stimare le dinamiche però chiaramente finché non si prova sul campo saranno tutte delle indicazioni molto di massima eh, quindi sì i modelli epidemiologici, lasciami dire questa cosa, che poi magari passiamo alla... Sì, anzi, magari mentre dici la cosa io intanto riattivo il computer. Sì. I modelli delle malattie infettive sono particolarmente eh, complicati, complessi, perché, diciamo, eh, il modo in cui le malattie infettive si diffondono è un modo, si dice tecnicamente, è un modo non lineare. Vuol dire che se io raddoppio, se io apro un rubinetto, e lo lascio per 5 secondi, una bottiglia d'acqua si riempirà di, un di una certa quantità. Se io lo lascio aperto per 10 secondi, la bottiglia d'acqua si riempirà del doppio. Semplice, no? È un fenomeno lineare. Se io raddoppio il tempo a disposizione per fare una certa cosa, per esempio, il risultato, cioè il volume d'acqua nella bottiglia, sarà il doppio. Pure è semplice. Nel caso delle malattie questa cosa non succede, perché le malattie hanno un andamento un po' come gli incendi. Più ce n'è di malattie in giro, più è facile che si trasmetta e generi nuovi casi. E quindi hanno un andamento esponenziale. Quindi se io non faccio niente in una popolazione e la lascio, andare, lascio andare la malattia per un mese, magari arrivo ad avere 120 casi. Se la lascio andare per due mesi, arriva ad avere un milione, un milione di casi. E questa cosa sembra completamente controintuitiva, perché com'è possibile che in nel primo mese abbia fatto così poco effetto e nel secondo mese abbia fatto così tanto di più? È proprio la caratteristica degli andamenti esponenziali. Questa è una delle complicazioni. Poi ci sono tante complicazioni legate proprio al fatto che le malattie infettive, rispetto per esempio ai ponti, io posso costruire dei ponti in laboratorio, sollecitarli come voglio con delle forze più o meno complicate, metterci, farci passare sopra delle macchine, eh, diciamo con dei, con, con dei manichini sopra e vedere cosa succede, quindi fare esperimenti per raccogliere dati e vedere cosa succede. Nel caso delle malattie, di tutto quello che è medico, non possiamo fare esperimenti sulla salute delle persone, quindi tutte le informazioni che abbiamo le abbiamo da quello che succede naturalmente e eh, Quello che succede naturalmente cambia continuamente nel tempo proprio perché cerchiamo di, co di compensare. No? Non, non possiamo fare l'esperimento naturale cioè, di vedere cosa succede, lasciando andare un'epidemia. Quindi ci sono tante complessità molto, molto difficili nello studiare un'epidemia. Ecco, e in particolare, cosa ci vuoi far vedere adesso, sì, Giorgio? Eh, Giorgio? Qui vediamo. Una, forse eh, eh, potevamo farla vedere anche qualche minuto prima, ma è soltanto un esempio di eh, un modello epidemiologico. Uh, non l'ho fatto io, questo l'ha fatto Dirk Brockman che è un ricercatore tedesco che si occupa di e di sistemi complessi in cui uh, si possono utilizzare. E questo ricercatore ha messo a disposizione su un sito una serie di esperimentini che si possono fare con diversi tipi di modello. Le persone rosse si cominci con una certa variabilità a diffondere l'epidemia poi alcune delle persone rosse cominciano a diventare grigie e questa epidemia si diffonde all'interno di una popolazione che in questo caso possiamo considerare omogenea. Cioè tutte le persone sono uguali, non ci sono bambini, non ci sono adulti, tutte le persone vivono una vicino all'altra ed è un'unica popolazione, e vedete che la malattia va avanti col suo tempo e progressivamente eh, infetterà un certo numero di persone. Una complicazione che si può fare del modello è dire: facciamo finta che le persone vivano in in nazioni diverse, adesso lo facciamo ripartire così, in nazioni diverse o in province diverse, adesso riparte, eh, e che abbiano una certa probabilità di spostarsi da una provincia all'altra. Lasciamo andare il modello e vediamo che come le epidemie si mischiano da una provincia, un paese, a seconda di cosa vogliamo considerare queste comunità isolate, all'altra. Estremizzando si potrebbe anche considerare le, le singole case le, le, le, le singole, appunto, i singoli appartamenti e le persone che si incontrano in altri episodi quindi questo è un esempio di complicazione di un modello epidemiologico semplice di una complicazione molto elementare cioè passiamo da una popolazione eh, tutta insieme a delle popolazioni che comunicano tra di loro e usare questi modelli può essere utile per esempio all'inizio della pandemia di covid eh, modelli tipo questi, non, non esattamente così, sono stati utilizzati per stimare quant'era effettivamente il numero di casi in Cina. Quando all'inizio la, la pandemia era ancora limitata all'infezione a Wuhan, eh, si sono cominciati a vedere delle, eh, dei casi a Singapore, in Giappone, Taiwan, eh, Thailandia e così via c'erano un po' di casi esportati in altri paesi che poi una volta esportati potevano trasmettere l'infezione nei, nei paesi di destinazione. Alcuni ricercatori dell'Imperial College del, di Londra hanno usato i dati dei voli tra la Wuhan, la Cina in generale e questi altri paesi per capire come mai ci fossero tutti questi casi di infezione eh, nonostante i casi in Cina fossero ancora poche centinaia e utilizzando appunto queste stime su quanti viaggiatori infetti ti saresti aspettato hanno stimato che il numero di persone infette in Cina in quel momento lì era molto più grande del numero di casi che si erano contati identificando forse per la prima volta nella pandemia il fatto una delle caratteristiche principali del Covid che è quello di essere molto asintomatico e molto difficile, soprattutto nei primi tempi, molto difficile da identificare perché ha dei sintomi molto simili a quelli dell'influenza, a quelli di altre malattie respiratorie, molto spesso anche molto, eh, molto leggeri. Quindi l'utilizzo diciamo, di popolazioni separate è stato un po' lo strumento che ha permesso di identificare una di queste cose proprio quando all'inizio non si sapeva nulla della pandemia. Ecco, eh, una curiosità... Quando appunto agli inizi, quando come descrivo io adesso, avete cominciato a vedere come stava evolvendo la situazione, avete ritrovato subito dei meccanismi, diciamo, abbastanza prevedibili? Eh, oppure ehm, si discostavano abbastanza da altre eh, epidemie che magari avevate studiato? in passato e volevo capire un po' quanto eh, diciamo così le caratteristiche di questa diffusione siano alla fine tutto sommato standard oppure no allora diciamo eh, all'inizio della pandemia la, la cosa principale era che era molto difficile discriminare comportamenti anomali della malattia dalla nostra mancanza di conoscenza sul, sul fenomeno Uh, nel senso che appunto quando non sai nulla di una cosa è difficile anche sapere se si sta comportando in una certo. maniera normale o no uh, man mano che si andava avanti nel tempo e che si scoprivano le cose in realtà mh, non, è, non è che si sia scoperto dei fenomeni particolari di, di questa malattia specifica uh, diciamo che la cosa che forse più um, è stata car caratterizzante per il covid per avere questo, questa diffusione pandemica è che rispetto al, um, al, um, al SARS-CoV, che è il suo lontano mm -hmm. cugino che era emerso nel 2004, che tra l'altro era stata proprio l'epidemia che aveva dato la stura all'iniziativa dell'OMS, De della sanità, eh, rispetto a quel suo parente prossimo eh, aveva proprio questa caratteristica di essere <coughs> molto presente in forma asintomatica molto trasmissibile in forma sintomatica e anche nelle persone che sviluppavano sintomi di potersi trasmettere prima ancora che i sintomi arrivassero, mentre invece il suo cugino SARS-CoV, che adesso potremmo chiamare uno, ehm, ah, che era stato appunto uno dei principali allarmi, era stato potuto tenere sotto controllo proprio grazie al fatto che si cominciava a trasmettere solo dopo che una persona manifestava i sintomi. Allora a quel punto era facile, Bastava prendere tutte le persone con i sintomi, isolarle e impedirgli di trasmettere oltre. Quell'epidemia aveva fatto comunque un certo numero di casi nel mondo, però soltanto, se non sbaglio, un migliaio di morti ed era stata tenuta sotto controllo grazie a questa caratteristica qui. Forse eh, nei primi tempi della pandemia ci si aspettava un comportamento simile, tanto che per esempio c'era molto l'attenzione la, del fare lo screening sui viaggiatori dalla Cina, sì. sui viaggiatori sintomatici e così via. Le persone asintomatiche si non, non si sapeva nemmeno che esistessero o quanto ne esistessero. Quindi sì, diciamo che all'inizio era tutto bisognava studiare molte cose ecco, eh, ehm, a, a questo proposito quindi facendo invece un, un salto appunto al presente eh, fra allora e adesso quanto, quanti passi avanti sono stati fatti perché prima tu citavi questa cosa che questo periodo è un esempio di come la scienza insomma una volta che è chiamata a rispondere in tempi brevi lo, lo fa insomma lo, lo ha fatto anche in modo assolutamente egregio eh, quanto quant quanto sappiamo rispetto all'inizio eh, però aggiungo anche ma quanto ancora invece non sappiamo? e quanto non sappiamo di non sapere esatto, beh, quello, è quello, quello, no, quello sempre senza dubbio lo dicevo prima abbiamo fatto dei passi avanti immensi proprio su poche altre malattie penso che siamo arrivati a saperne così tanto e sicuramente in così poco tempo uh, rimangono sicuramente ancora delle cose critiche che a questo punto principalmente hanno a che fare direi con... Um, i meccanismi relativi all'immunità. C'è cioè, tanto parlare appunto dei vaccini eh, che appunto proteggono le popolazioni grazie al fatto che sviluppano nelle persone l'immunità eh, senza eh, la necessità di sviluppare la malattia. Eh, chi ha invece eh, avuto il SARS-CoV sviluppa degli anticorpi. Gli anticorpi sono uno dei, dei segnali che il corpo umano ha reagito e sconfitto un'infezione e in genere per, molte, per alcune malattie questi anticorpi sono uh, sufficienti, durano una quantità di tempo sufficiente da evitare che una nuova infezione si trasformi in, uh, o meglio una nuova esposizione a una persona infetta si trasformi in una nuova infezione e comunque uh, riduce il rischio che si sviluppi una nuova malattia. Il problema è che non, tutte, non tutti i virus, non tutti i batteri sviluppano delle uh, immunità che rimangono per sempre nel tempo. Il morbillo, per esempio, nella maggior parte delle persone una volta preso non si prende più. Ci sono alcune persone che hanno bisogno di reinfezioni, sono abbastanza rari, eh, però diciamo che si può dire che l'immunità per il morbillo è piuttosto permanente. Eh, i coronavirus in generale, quelli che conosciamo, eh, che sono normalmente, circolano anche nelle popolazioni, insomma in, in condizioni normali i coronavirus come famiglia di virus circolano e danno luogo a dei raffreddori molto, molto semplici, insomma. E quelli conosciuti, i ceppi conosciuti di coronavirus, sembra che diano immunità per tempi piuttosto brevi, si parla di alcuni mesi, forse alcuni anni. Per il SARS-CoV-2 si è già visto che alcune persone sono state reinfettate dal virus, quindi che hanno già perso l'immunità. Però potrebbero essere delle eccezioni, oppure potrebbero essere primi, alcuni primi casi. Ecco, su questo ancora non ci sono dati questo, posso, sufficienti. Può, se l'infezione dura alcuni mesi, ne abbiamo avute poche tutto, tutto, mm. sono infezioni, per pochi mesi, quindi è assolutamente impossibile, bisognerà aspettare del tempo. E questo avrà delle implicazioni anche sullo sviluppo dei vaccini e anche eh, i vaccini non sono necessariamente delle soluzioni che sono a tempo indeterminato. Alcuni vaccini riescono a fornire delle risposte immunitarie che durano nel tempo, eh, altri invece le risposte immunitarie svaniscono nel giro di mesi, anni o Insomma, o decenni o alcuni decenni, ma comunque non sono necessariamente delle protezioni permanenti. Quindi su questo secondo me si giocherà il grosso della partita scientifica sulle cose ancora da capire. Poi ci sono tantissime altre questioni, diciamo, meno immediate rispetto alla salute pubblica. Per esempio, da dove è venuto fuori questo virus ancora non è noto. Si sa che ci sono molti coronavirus con potenziale pandemico nei, nei pipistrelli. Il coronavirus più vicino a quello che sta circolando, che conosciamo nei pipistrelli, è un parente diciamo, è il parente più vicino che conosciamo, ma è un parente comunque troppo lontano per essere quello da cui è direttamente emerso. Si pensa che ci sia stata una specie animale intermedia parla di questo pangolino che è una specie di armadillo con le scaglie eccetera, però non ci sono prove definitive, È, diciamo dal punto di vista del controllo della pandemia è una, una questione diciamo meno rilevante, però è rilevante rispetto al fatto che potrebbe emergere un SARS-CoV-3 eh, magari, sì sulle eventuali prossime, esatto. Quindi anche su questo aspetto ci sono tante cose da, da capire. Sull'epidemiologia io direi che buona parte dei meccanismi diciamo, essenziali sono noti. Uh, la cosa complicata del, legata al prevedere i fenomeni è il fatto che non sappia, quello che non sappiamo adesso è cosa succederà soprattutto nelle reazioni della popolazione, dei governi, quando succederanno le cose. Ci saranno altri lockdown? Saranno decisi? Con che livello di intensità? Come sì, perché poi entrano in gioco ovviamente mille fattori che, tra l'altro, sono anche variabili a seconda degli stati in gioco. E questo è il motivo per cui i modelli epidemiologici non possono essere dei modelli predittivi. Io non posso fare un modello che, di, che, che può, può dire cosa succederà a gennaio. Proprio perché le variabili principali che sono il comportamento delle persone la reazione dei governi rispetto a quello che può succedere eh, non, sono, diciamo, non siamo nelle disponibilità di saperlo cosa verrà deciso dipende da talmente tante cose, incluso questioni politiche eh, questioni di scelte politiche intendo eh, quindi quello che si possono fare sono gli scenari. gli scenari la differenza tra una predizione e uno scenario è eh, più o meno... Eh, diciamo la predizione è quello che, vi, che fanno le previsioni del tempo, le previsioni del tempo con una certa probabilità, a volte ci azzeccano, altre no, ti dicono che domani piove, non piove, il sole, eccetera, quella è una previsione che puoi fare a breve termine, nessuno fa le previsioni del tempo per l'estate prossima, perché è una cosa che non ha nessun senso, è proprio per, per, per lo stesso motivo, i sistemi complessi non sono predicibili oltre un certo orizzonte temporale, gli scenari invece sono utili, perché permettono di dire, se noi facciamo questo, questo e questo in queste date, possiamo aspettarci che succeda questo. Quando si sente di scenari catastrofici, sono scenari catastrofici che esistono sotto l'ipotesi che non si faccia Senza nulla, che sono scenari non verosimili dal punto di vista pratico, perché nessun governo non farebbe nulla rispetto a uno scenario catastrofico, però sono degli scenari utili che ci permettono di, Immaginare, ipotizzare quanto sarebbe l'entità del disastro in quella situazione assurda per cui un governo decide di non far nulla a fronte di un, una quantità eh, enorme di morti. Quindi gli scenari indicano possibili evoluzioni del fenomeno sulla base però di ipotesi molto rigide che non sono quasi mai poi quelle della realtà, è questo che vi differenzia dalle delle previsioni. Ecco, poi tra poco apriamo anche alle vostre domande, naturalmente, eh, in maniera tale, da, da dialogare più direttamente anche con, con Giorgio. Ehm, una cosa adesso che mi viene in mente sui tempi scala di una che adesso mi, mi viene in mente anche un'altra cosa che di cui abbiamo parlato proprio nell'intervista nell radio. I tempi scala di una pandemia adesso abbiamo appena detto è possibile prevedere però esistono diciamo delle, dei tempi scala standard anche qui ehm, che possiamo individuare in linea molto generale cioè una pandemia ovviamente come tutte le cose inizia e a un certo punto finisce insomma e... forse, sì. forse sì forse sì allora non è così semplice anche qui il mondo è, è bello perché è vario a volte insomma sarebbe bello che fosse un po' meno vario ma allora diciamo Uh, la pandemia influenzale del 1918 la influenza spagnola si è esaurita più o meno nel corso di un anno e mezzo qualcosa del genere uh, ci sono state più o meno due o tre ondate e poi si è esaurita si è esaurita bisogna vedere anche cosa vuol dire perché uh, a volte ci sono delle evoluzioni però non, non andiamo troppo nel dettaglio su, su queste cose qui diciamo in situazioni, La fase acuta, diciamo. in, situazioni diciamo, uh, in cui una pandemia viene poco controllata genera immunità più o meno permanente o comunque genera un'immunità resistente nel tempo eccetera uh, ci si può aspettare che si raggiunga uh, un certo livello di immunità nel corso di per le malattie che conosciamo di un paio d'anni nel caso del covid giustamente non l'abbiamo lasciata andare perché la mortalità del covid si è scoperto poi era una delle famose incognite all'inizio si diceva ma è un'influenza perché si pensava che l'immortalità fosse simile all'influenza stagionale in realtà si è scoperto dopo che è almeno 100 volte superiore quindi nel caso del covid abbiamo fatto il lockdown è una cosa che forse non si era mai fatta a livello planetario su questa scala sicuramente quindi l'abbiamo sicuramente rallentata molto ma il potenziale per fare gli stessi danni man si mantiene poi arriveranno, si spera, i vaccini, arriveranno comunque altre modalità di controllo. Quindi sul Covid definire delle scale temporali è abbastanza difficile. La cosa complessa è di nuovo legata al discorso dell'immunità: se noi sviluppiamo l'immunità permanente, sappiamo che da un certo punto in poi possiamo in qualche modo dimenticarci e il, il SARS-CoV-2 o svanisce del tutto o diventa una malattia diciamo, minore che circola poco perché la maggior parte delle persone, appunto, sono immuni. Però non è detto che sia così, è possibile che l'immunità duri fino a un certo punto e quindi dovremmo stare a controllare in qualche modo la malattia nel tempo. C'è da, da dire che negli anni però intervengono sia capacità, diciamo, miglioramenti nella sì. capacità di prevenire i contagi, sia miglioramenti nella capacità di curare, quindi riduzioni della mortalità, sia evoluzioni da parte del virus, perché il virus sostanzialmente diciamola così, non è interessato a causare la morte del proprio ospite perché il virus è interessato a replicarsi di più quindi se, ci sono de se, se emergono delle mutazioni di questo virus che gli permettono di non uccidere così spesso le persone su cui si trova saranno delle mutazioni vantaggiose per il virus perché gli permetteranno di diffondersi di più nelle persone senza appunto ucciderle quindi ci sono tanti fenomeni in gioco che comunque attenueranno l'importanza della, della malattia nel tempo però la scala di una pandemia in senso generale non è un concetto che esiste. L'HIV mm -hmm. è tuttora un problema pandemico, eh, un problema diciamo, di diffusione che abbiamo imparato a controllare. Ma se diciamo, cominciassimo a lasciarlo diffondere come prima, l'HIV potrebbe essere nuovamente sì, quello sì. che aveva all'inizio. Ok, io direi se c'è qualche domanda, devo dire che Giorgio ci ha dato molti spunti veramente interessanti. Prego che è sono quei suoi frequenti condizionali, quei frequenti se la malattia evolve in un certo modo, se la malattia evolve in un altro, questo mh, può seguire per metodi empirici, ma noi nel frattempo viviamo nella precarietà, come dobbiamo comportarci? Io in base a quello che lei mi ha suggerito, che poi trovo, nel paragonato i grafici alle onde, bar, all al tempo meteorologico, insomma se piove rimango aperto e aspetto che spiova, però se la malattia si fa grossa, in che modo, con che mezzo l'approto, sono i suoi frequenti condizionali che mi preoccupano, non c'è niente di certo in pratica. Capisco la, la, la domanda, la preoccupazione, eh, non ho una risposta. Nel senso, eh, purtroppo la scienza in generale, cioè le conoscenze, molto spesso si basano su quello che abbiamo a disposizione, sulle informazioni che abbiamo a disposizione e nel tempo hanno bisogno di tempo per accumularsi e per capire cosa succede, quindi spesso si naviga a vista, infatti è una delle caratteristiche poi più difficili del lavorare all'interno di una pandemia, si naviga con, senza avere le informazioni necessarie. Quello che si sta facendo, secondo me in Italia anche molto bene, è quella di tenere sotto controllo, navigando a punto di vista, tenere sotto controllo i rischi di ulteriore diffusione e, e, e cercare di lavorare su questo. Prego. Secondo quando non quello che io ho dedotto, la cosa migliore è aspettare che la malattia faccia il soccorso, che vengano decimate per un certo numero di persone e che si salvino e riesce a sviluppare un certo anticorpo eh, però, come, come dicevamo, eh, ci sono moltissimi motivi per cui questa, questa soluzione non può essere una soluzione. Intanto per motivi etici, perché abbiamo visto quanti morti ci sono stati e sarebbero stati molto di più, non soltanto per il Covid. Noi in Italia, ma in tutti i paesi del mondo che hanno avuto la pandemia, abbiamo avuto un eccesso di mortalità legato al fatto che gli ospedali non riuscivano a, a gestire anche le altre malattie infarti, ehm, operazioni legate a questioni oncologiche eccetera quindi il sovraccarico dei sistemi sanitari è, è, chiaramente creerebbe un eccesso di mortalità anche su altre cose poi ci sono appunto motivi etici in più non è detto che questa immunità una volta sviluppata ci protegga quindi se noi lasciassimo andare, secondo alcune possibilità, se noi lasciassimo andare la malattia, potrebbe anche continuare a tornare in anche a persone che l'hanno già presa. Non abbiamo garanzie su questo. Poi ci sono anche molte incognite, sono altre cose, eh, altre domande su cui stiamo acquisendo certezze di recente, rispetto alla domanda mm -hmm. che facevi prima. Mm -hmm. Noi non sappiamo, le persone che sono asintomatiche o che hanno preso la malattia in forma cosiddetta lieve, non sappiamo quali sono le vere conseguenze di lungo termine possono esserci dei problemi polmonari, dei problemi circolatori, dei problemi neurologici anche di lungo termine che magari vedremo tra dieci anni nelle persone che hanno avuto questa malattia quindi diciamo, l'imperativo morale è quella fin tanto che non ne sappiamo di più, fin tanto che non sappiamo eh, non abbiamo i mezzi per rallentarne e arrestarne il più possibile la diffusione farla circolare il meno possibile, poi è chiaro che bisogna trovare un compromesso tra la vita quotidiana è eh, diciamo la gestione delle, delle infezioni però appunto anche in questo caso come diceva lei se piove resto a casa se c'è tanta infezione aumento le precauzioni no? quindi il fatto di mantenersi un po' aggiornati con i trend con quello che succede eh, è una cosa che può essere utile la cosa importante è non dimenticarsi che questa cosa c'è e non sappiamo per quanto durerà per quanto ci diciamo, darà fastidio tra virgolette Abbiamo passato l'estate tutto sommato normale, diciamo, nei, nei, nei limiti di quello che si può definire normale in questa situazione. L'inverno ci si aspetta che possa essere più complicato, però abbiamo i mezzi per evitare i grossi drammi e anche secondo me è una grossa responsabilità per farlo, responsabilità che è anche individuale. Sì, poi io aggiungo anche, così a un passante, forse siamo anche fortunati ad averla, tra ad averla vissuta in quest'epoca perché insomma, se pensiamo alla spagnola, eh, un secolo fa, eh, diciamo, all'epoca eh, non c'erano ovviamente le possibilità che abbiamo oggi per curare le persone, anche la, tutta la, diciamo così, la ricerca scientifica che si è sviluppata sullo studio delle dell epidemie eccetera eccetera e quindi comunque tutto sommato anche grazie a questo siamo riusciti un, diciamo, in parte a contenere insomma, perlomeno uh, insomma, i paesi magari che sono uh, più avanzati tecnologicamente ovviamente c'è sempre una, una disparità naturalmente eh. Ricordiamoci che l'influenza spagnola ha fatto in una popolazione che è mondiale che era già molto meno popolosa di quella di adesso ha fatto 50 milioni di morti stimati adesso il SARS siamo eh, quasi un milione un milione nel giro di un anno l'influenza spagnola in un anno e mezzo 50 volte tanto proprio perché non, non mm. c'erano così tanti strumenti per contrastarla probabilmente il, SARS, il, SARS, il covid sostanzialmente avrebbe potuto fare danni diciamo paragonabili, paragonabili. adesso non è difficile dare una stima ma comunque bene ci sono altre domande qualche altra curiosità Silvia? È questa, questa coscienza del virus. Eh, sì. Cioè, in che senso? I, I virus non hanno coscienza, no, non sono coscienza neanche. Sì, sì, sì, sì. Non sono neanche propriamente degli esseri viventi. Eh, però diciamo che, agli effetti nostri, cioè vedendolo dal nostro punto di vista, antropomorfizzandolo un po', ci sembra così. Ed è, è, è un comportamento che emerge dalle dinamiche del virus. Sostanzialmente funziona così. Eh, il virus. Il famoso numero di riproduzione che viene nominato, l'R0, l'RT, eccetera. Il virus, per sopravvivere, siccome prima o poi verrà eliminato dal corpo del, della persona in cui abita, dalla risposta immunitaria, ha bisogno di trasmettersi ad altre persone. Se si trasmette ad almeno un'altra persona, può continuare a propagarsi e eh, ad andare avanti Altrimenti se questo numero di riproduzione scende sotto questa soglia di 1, cioè se, se i virus in media non riescono ad infettare almeno un'altra persona, poi l'infezione si estingue, come è successo per il SARS-CoV-1, che non è più riapparso nell'umanità. Nel, diciamo, nell ehm, per il virus stare più a lungo, diciamo, nei polmoni, nel nasofaringe, eccetera, delle, degli umani, diciamo sarebbe conveniente, non è che lui sceglie di farlo o non farlo, però se ci sono dei virus che hanno questa leggera mutazione, questo leggero vantaggio rispetto ad altri virus che uccidono il proprio ospite, ad altri virus della stessa specie, che uccidono il proprio ospite in un tempo più breve, quegli altri virus si riprodurranno meno. Quindi alla fine, dopo un certo numero di trasmissioni, ci sarà, sarà molto più rappresentato il virus con la mutazione meno letale del virus con la mutazione più letale. Forse lo posso dire. l'adattamento posso... dell dell'adattamento di Darwin? No. È una cosa invece proprio simile sì, eh in sì, la... all'adattamento di Darwin, cioè c'è proprio una competizione. In È una selezione, di selezione di naturale. È naturale, esatto. Ehm, poi, nell'arco nell delle generazioni umane, ci, si verificano anche dei fenomeni analoghi in cui i virus, comunque, i batteri, insomma, tutto quello che causa infezione, tendono a diventare meno letali. Eh, ed è legato al fatto che sostanzialmente le persone che per qualsiasi motivo, suscettibilità diciamo genetica o di qualsiasi altro genere, erano più fragili rispetto al virus, morendo hanno meno possibilità di riprodursi e di propagare il proprio genere di fragilità alle generazioni successive. Quindi le generazioni più robuste in qualche modo, col passare delle generazioni umane, eh, tendono a diventare più resistenti agli effetti diciamo più dannosi dei virus. E tutte le malattie, tutte no, però una buona parte, almeno il 75% delle malattie infettive che abbiamo adesso, originariamente sono nate in modo pandemico, così come è nato il SARS-CoV-2, eh, e all'inizio creavano delle ondate di mortalità enormi, in cui la maggior parte delle persone che le prendevano morivano. E poi pian piano per questi meccanismi di adattamenti mutui sono diventati la varicella, che ok, la si prende, ha anche un minimo, una minima probabilità di letalità, ma è estremamente bassa, nessuno si preoccupa al giorno d'oggi della varicella. Portare la varicella, per esempio, come è successo dopo la conquista del, delle Americhe, diciamo, da parte degli spagnoli, a popolazioni che non l'avevano mai vista, probabilmente ha avuto un effetto molto più letale sulle popolazioni che appunto non, avevano, non si erano adattate nel corso dei secoli. Un po' per come adesso, mi, mi perdono il paragone, quello che succede per esempio alle che ormai ci sono tutti i parassitari che si danno esatto, per eliminarle, sì. e ormai esatto, non è esatto. sempre più forte. Questo, questo tipo di evoluzione esiste dappertutto in natura e succede anche al contrario, per esempio una delle pandemie lente striscianti che, che sono un pericolo enorme che dovremmo comunque progressivamente affrontare è quella delle resistenze antibiotiche Batteri che Come possiamo no? uccidere con gli antibiotici, ma che a furia di essere esposti agli antibiotici stanno sviluppando delle mutazioni che li rendono resistenti. Allora bisogna utilizzare degli antibiotici più forti o comunque di seconda generazione, eccetera, e sta diventando un problema molto serio, soprattutto in ambito ospedaliero. Ed è una cosa con cui ci si sta cercando di attrezzare, ma chiaramente anche quello richiederà dei tempi molto lunghi, e non essendo un'emergenza anche i, diciamo, i fondi, gli interessamenti, eccetera, spesso sono dirottati per questioni più urgenti e quindi anche la ricerca si rallenta e così via. Anche lì bisogna sempre un po' gestire tutti i vincoli. Bene, c'è ancora qualche altra curiosità per, per Giorgio? Vai Claudio. Ma tra le malattie respiratorie credo non così tante perché effettivamente si, si parla anche di un 70% di asintomaticità, eh, tra le malattie respiratorie potrebbe essere un caso abbastanza diciamo, eh, sull'estremo eh, però ci sono altre malattie infettive, per esempio c'è la denghi che è trasmessa da zanzare, una malattia tropicale, quindi principalmente delle aree caraibiche, sud-est asiatico, eccetera. Tra l'altro abbiamo avuto quest'anno il primo focolaio in Italia di denghi a Vicenza, questo agosto, c'è stata una trasmissione da parte delle zanzare nostrane. Voi avete lavorato sullo su studio? Anno, no, su questo no, eravamo troppo presi sì. dal Covid. Ehm, però dei nostri collaboratori hanno pubblicato un articolo di recente proprio su questo e anche lì abbiamo per le prime infezioni fino all'80% di asintomaticità quindi tu la prendi, non lo sai, ti morde una zanzara e la trasmette a qualcun'altra poi la dengue ha dei meccanismi anche di complessi, anche qui il mondo è vario ma sarà meglio che, che no perché se invece si viene infettati da un secondo ceppo di denghi, eh, il rischio di malattia grave e anche letale diventa molto alto perché si, si, si genera un meccanismo che tra l'altro è proprio eh, legato all'eccessiva, o comunque a una, eh, a una facilitazione della nostra risposta immunitaria rispetto al virus. Quindi la nostra risposta immunitaria anziché combattere il virus, eh, amplifica il virus. Anche in questo caso lavori in test rapidi di controllo? O cioè. Sulla eh, denghi dici? Sì. È complicato insomma sì, Perché è un virus che si trova nel sangue Bene, chiedo anche a Emilia Con i tempi come siamo messi Possiamo andare avanti un altro po' eh, Non so se ci sono altre domande intanto Io avevo una curiosità più personale Quanto, quanto hai dormito in questi ultimi nove mesi? Allora, no bah, Dormito forse... Quasi normale, però abbiamo avuto dei periodi veramente tanto intensi, diciamo che il periodo picco dell'emergenza abbiamo lavorato proprio eh, tu, tu, tutte le ore disponibili durante la giornata e anche nel weekend per almeno un mese buono, perché effettivamente è stata c'è diciamo, stato richiesto un contributo eccezionale sia sul piano scientifico che poi sul piano anche di risposta eh, di salute pubblica. E tuttora non siamo orientati propriamente agli orari lavorativi normali, però diciamo che da, da un certo punto di vista chiaramente è, è una donazione che si fa, perché non so, sono straordinari non pagati, è una donazione che si fa alla collettività, però dall'altra è anche una delle cose che dà senso in qualche modo al lavoro che fanno. Assolutamente, e... infatti la curiosità era anche il confronto con i periodi di pace, cioè nel senso quando voi normalmente studiate altre epidemie, altre malattie, diciamo immagino non ci sia nulla di paragonabile a livello anche di no. pressione. Di... Noi normalmente facciamo scienza, quello di cui ci occupiamo di solito quello che succede è. C'è appunto il focolaio di meningite in Toscana, 2016-2017 c'è stata questa epidemia di meningite. Allora ci viene la richiesta, magari dall'Istituto Superiore di Sanità o da chiunque sia, si sia occupato del problema, di capire cosa è successo, se gli interventi sono stati efficaci, cosa si poteva migliorare per la prossima volta, magari capire anche delle cose fondamentali sulla malattia che non sono ancora note, utilizzando appunto le ipotesi e il confronto con i dati. E normalmente da quando ci arriva un dato a quando si consegna in qualche modo un risultato, un progetto o si pubblica un articolo, passano alcuni mesi, 4, 5, 6 mesi normalmente. Quindi è un lavoro comunque tipicamente di ufficio. No? Che, che, tempi... vale. <ride> che sono comunque i tempi della scienza alla fine, sì, ovviamente quelli di, ovviamente, che, che necessitano anche di mesi, a volte anche, anche anni per arrivare poi alla conclusione di un lavoro. Certo. Eh, invece eh, però appunto lì in quel caso si tratta di capire delle cose e programmare per il futuro e dare una risposta che non ha un'urgenza, non ha mai un'urgenza immediata insomma, si tratta appunto di accumulare conoscenza ed è una cosa, invece nel corso di, eh, di questo tipo di cose bisogna dare delle risposte il più rapide possibili sia in termini di conoscenza che in termini di Uh, come si dice riferimenti per il decisore di salute pubblica non è che noi nei nostri modelli diciamo bisogna fare così o così ci mancherebbe altro si danno gli scenari Scenari che devono tener conto delle incertezze e devono tener conto di tutto quello che non si sa. Quindi c'è un lavoro enorme di mantenersi aggiornati con la letteratura scientifica, con le scoperte, per, per essere sicuri di non stare mettendo cose diciamo che, che, che non sono più vere. Letteratura che adesso immagino sarà copiosissima eh, in modo incredibile. Centinaia di pubblicazioni, non sempre di qualità. Esatto. Presente, sì. Tra l'altro, perché tra l'altro anche il mondo della ricerca scientifica fa fatica anche a. a, a mantenere i propri meccanismi di, di, di revisione quando devi dare una risposta rapida magari non è perfetta e allora la metti fuori però ogni tanto si sì, capita anche di fare degli errori quindi questo elemento qui di tenersi aggiornati quotidianamente con quello che sta succedendo dal punto di vista epidemiologico e con quello che sta succedendo dal punto di vista della conoscenza scientifica i modelli non si fanno soltanto per capire delle cose ma si fanno per dare delle de degli strumenti per delle risposte immediate quindi si lavora in modo molto serrato con delle scadenze molto, molto rapide sotto pressione perché quello che fai avrà in qualche modo un impatto su delle decisioni che poi riguardano eh, le persone, la vita delle persone e poi si lavora sotto appunto comunque un clima di eh, discussione che è molto acceso però sì, decisamente è molto più intenso il carico di lavoro e molto più dense le, le cose che vengono va bene, speriamo insomma che prossimamente sia tutto più tranquillo sia per voi eh, in quanto eh, per la vostra mole di lavoro sia per diciamo, la situazione legata alla pandemia di Covid-19 allora, se non ci sono altre domande, mi sembra di no, io direi che possiamo anche chiudere qui. Io ringrazio veramente di cuore Giorgio Guzzetta per eh, questa bella chiacchierata e ringrazio tutti voi ovviamente per la vostra partecipazione. Ci vediamo alla prossima. Grazie.